dicendo vogliamo fare questa intervista uh, e più sei bravo e più non ti chiamano più tu sei bravo a comunicare c'è la faccia tosta e più chiamano gli altri magari quelli che sanno magari leggere un bilancio benissimo ma non hanno quella verba comunicativa che magari ha Luigi Di Maio è, è fatto ad hoc dal sistema ma basta vedere di chi è la, la settia chi è stata venduta ad un uomo di Berlusconi e quindi avrà tutto l'interesse anche se poi ci sono giornalisti liberi grazie a Dio ancora ce ne stanno e sono eroi, avrà tutto l'interesse a mettere in difficoltà un movimento che comunque si sta, eh, sta provando faticosamente a cambiarlo questo sistema. Il sistema non si lascia cambiare facilmente, reagisce. La prima reazione è sempre mediatica. Io temo che qualora riuscissimo con la rete anche a bypassare questa reazione, questo potere mediatico ci saranno altri tipi di reazione. L'Italia non è nuova a tra l'altro episodi del genere. Su Beppe quello dipende, magari tu hai un'idea che io rispetto e, e c'è un'altra persona che ha un'altra idea che invece proprio è quel linguaggio, anche quella rabbia che, che ci ha portato ad avere 9 milioni di voti. Anche nel 5 Stelle ci sono varie anime, magari c'è Luigi che è, che è un grande, che, che ha un, uno stile, un'attività molto istituzionale e magari io che faccio un intervento in aula e e parlo di supercazzola rispetto all'F-35. Secondo noi serve un po' tutto, cioè Beppe è un nostro megafono, è come una squadra di calcio, un centravanti di sfondamento alla chinaglia, io sono, sono della Lazio, e che magari è un po' per certi versi tecnicamente su alcune cose doveva migliorare, però fondamentale perché poi faceva gol, e poi una squadra che sa fare tante altre cose.